Ciao. Allora, anche oggi inquadratura molto improvvisata perché voglio provare a fare qualcosa per non avere in giro queste bamboline della Sailor Moon. Allora, io sono una appassionata di manga e poi Sailor Moon davvero era la mia infanzia. Ho trovato queste su Wish ed è, facendo i conti un attimo, sono 2, 4, 6, le ho pagate in tutto sugli 11 euro, quindi facciamo tra... Articolo e spedizione circa 1 euro l'uno e ve le faccio vedere perché sono carinissime allora partiamo con Sailor Moon che è questa, Guarda, sono piccine. Eh? sono piccine, però guardate che bella cioè è stampata bene questo fiocchetto e poi è bella, molto carina poi dopo andiamo avanti con, andiamo in ordine di scoperta Sailor Mercury che è carinissima Andiamo avanti, dunque Sailor Mars, che mi chiedo come faccio a stare in piedi con questi capelli, infatti non c'è, ah sì, ci sta, vediamo se gli altri ci stanno in piedi, Sailor Moon secondo me non ci sta neanche se la paghiamo in piedi, perché ha i codini più lunghi delle gambe, e infatti non ci sta, Sailor Mercury, no perché ha le gambine piegate, Sailor Mars ci sta, sta in piedi, è in plastico ovviamente, ma guardate come è scolpita bene, lei ha comunque il fiocchetto dietro ha le scarpette con il tacco perché lei ovviamente ha le scarpette col tacco e sta in piedi oh che mi ci piace poi il sello Che Jupiter è sempre molto carina scolpiti bene i capelli anche se sono di due colori ma si vede dalla fotocamera ma dalle, dal vivo non si vede si vede che sono di due plastiche diverse eh, che lei sta in piedi grazie all'acconciatura, con l'acconciatura sta più o meno in piedi, <ride> e poi Sailor Venus, che ha gli stessi capelli, anche se in modo diverso, anche come, come si dice, con le punte diverse, e poi ha questo più movimento, comunque sono fatti sempre simili, molto carina anche lei, e poi considerate circa un euro l'una, poi sono belle piene come plastica, e poi sta in piedi e poi veniamo a Milord se venuto, spostati. veniamo a Milord perché è davvero bello cioè guardate ha plastica nera opaca comunque ha il mantello che se non sbaglio veniva anche via il mantello ma non, non stiamo mai a farlo venire via la rosa i suoi occhiali è molto bello e allora dunque per non tenerli così anche perché sappiamo che non stanno in piedi eh, eh, vieni qua Milord Volevo provare a farci qualcosa e dato che io sono la regina della colla caldo, volevo provare a metterli su un supporto, tipo questo qui, che questi qua li prendo da Wish, sono carinissimi, perché vengono un euro l'uno ed è legno, cioè è proprio legno, in questo supporto qui, su una rondella di legno, quindi pensavo di metterli, non so... Mm, se ci sta in posta se tutti sarebbe bello sailor moon e milord davanti e le sailor intorno allora io partirei con sailor moon e milord davanti e poi vediamo come fare per farci stare i loro quattro allora per prima cosa credo di dover attaccare la pistola e poi mi ero già premonita con uno scottex da mettere sopra perché visto i miei danni che faccio di solito non incogliamo il tavolo quindi attacco e arrivo ecco magari se mentre scalda mi preparassi già le cartucce non sarebbe una cosa cattiva eh, io le prendo da tiger e queste qua mi trovo davvero bene quindi iniziamo ad aprirle e iniziamo a preparare almeno un paio secondo me Servono anche se comunque sia con i loro piedini, vabbè, noi le tiriamo fuori, intanto aspettiamo che scalda, vediamo. Mm, se, sì, io pensavo comunque di metterla così dove è finita se hormon qui, ok, e poi dopo l'oro due davanti, così e le altre sei lor dietro. però questo lato è un po' stretto, se invece le mettiamo di qua, così. E poi le altre 6 lor dietro ci stanno? Proviamo. Tuk, tuk. Sì, ci starebbero. Quindi iniziamo con loro. Non ho pensato una cosa. Con questi piedini, come faccio a farli stare in piedi? Ci proveremo. Allora, allora, qua mi dice che è calda. Quindi iniziamo. Via il supporto. Oh, proviamo. Direi qui E qui, qui Non ci starà mai Ho dei problemi con Sailor Moon, e ora anche con voi. Ok, allora il segreto per farla stare è mettere tanta colla, ma tanta colla, in modo che stia più o meno su. Comunque dopo gli ridiamo un altro colpetto a lei sicuramente, i fili dopo li toglieremo alla fine, andiamo avanti con Milord, ti prego almeno tu dammi soddisfazione Milord. io ho già, ah no ce ancora un pochino perché vogliamo fargli il supporto dietro ecco qua l'appoggio, quello in più andrà tolto ovviamente ecco va, adesso che appoggia sta da dio Sailor Moon si è incollata Milord si sta incollando Io mi sono incollata ok e come prevedevo abbiamo già finito una cartuccia quindi andiamo a filare l'altra comunque sono di due colori diversi ma speriamo non cambia niente intanto andiamo avanti fili sempre dopo e adesso finalmente prende un attimo forma dunque come facciamo facciamo sailor venus che è la protettrice e poi mm. È meglio così, così così no. Io li farei in ordine di uscita, quindi 1 2 3 e 4. Però mi Lord tende a coprire tutte quante. Quindi 1 2 3 sicuramente, la quarta un po' più, più centrale, ci pensiamo. Allora intanto Sailor Mercury la metterei qui, abbastanza in riva così si vede. E vediamo. Qui lei davvero non ci starà mai perché oltretutto è piegata in giù indietro sei dal mercoledì? puoi stare per favore dritta? Cioè, vuoi sfidare per favore le leggi di gravità e stare dritta? scommettiamo che adesso sta dritta Intanto appoggiati un secondo a Sailor Moon Allora, intanto che si asciuga, andiamo avanti con Sailor Mars, che lei già sta in piedi da sola, quindi ci darà tante soddisfazioni. E la pensavo di mettere qui. Che dite? Ok, quindi. Ahia. Magari se non tocco la pistola è più bello. Ok, le diamo un colpetto, ma lei è già bella fissa di suo, comunque abbondiamo con la colla. abbondiamo ma non troppo ok sailor mercury nel mentre si è un pochino ristabilita ok sailor mars è fissa e adesso andiamo avanti e volevo mettere aspettate un secondo solo dunque la mia idea adesso sailor jupiter è di metterla qui ok ma esattamente come con sailor mercury siamo sicuri che con i suoi bellissimi piedini non starà mai in piedi quindi adesso ci faremo una super super super base ho detto super base? ecco Il segreto è mettere tanta colla in modo che faccia strato dai loro fiocchi così sono tenute su mm, la sedere. Allora, visto che Sailor Jupiter ci sta facendo ostiare, non indifferentemente, oddio, si è incollato. Boh, ok, ci manca solo Sailor Venus. Per fortuna, e oddio con tutti questi capelli, però sta oh la lei, sta benissimo lì in fondo. E quindi adesso andiamo a fissarla perché qua è troppo. In, no, no, no, no, in fondo, in fondo. Ok, ora vado a aggiustare un attimo di colla. avevo uno stuzzicadente qua in giro per aiutarmi a sistemare la colla finché ancora ecco allora direi intanto di staccare così ce la spostiamo da, da attaccato ecco via su via via via far spazio eccoci qua allora dunque dunque dunque dunque vediamo un po' Qua è ancora un po' gialla la colla e non è molto bello, sembra che si sia fatta la pipì addosso, ma una volta asciutta diventa trasparente e poi comunque vado a farci qualcos'altro. Non so, mi viene in mente, eh, vorrei farci un qualcos'altro, adesso ci penso, intanto sto togliendo i fili, non so se andarlo a colorare, però è bello così. Allora, questo qua, qua si presenta. Che sicuramente è più in ordine e carino da mettere, ad esempio, su una mensola rispetto a prima, e mi sembra molto carino. un po poi la colla diventa trasparente quindi magari ve lo faccio rivedere tra poco quando è trasparente e non si nota più di tanto dato continuo a togliere i fili. allora dunque così è concluso carino io non la metto comunque su un mobile quindi non è che si veda più di tanto ma almeno è tutto unito e non sono in giro e ogni volta che spolvero soprattutto sposto il blocco e non devo spostare ogni piccolo pezzettino che sapete che è un po' una rottura di scatole. Dunque, visto che i miei vicini si sono messi a fare il mondo, credo che sia il caso di smetterla subito finché ancora si sente qualcosa. Se come idea vi è piaciuta e carina, soprattutto se vi sono piaciuti queste formine che vi ricordo, ho preso su Wish e sono davvero carinissime per me o poi magari più avanti, dato che con la calda la posso staccare, ci faccio qualcos'altro, non lo so, per il momento avevo queste, avevo queste e ho detto va bene, mettiamoli lì perché mi sono rotta le scatole, io dovevo spostarle ogni volta che spolveravo e poi che cadevano dovevo metterle su, ecco, avete capito, così, almeno, stanno tutte unite, se questo video vi ha tenuto un pochino di compagnia, o se avete contato quante volte mi sono scottata con la colla a calda, <ride> Sono una cosa tremenda, quante volte mi sono scottate, fatemelo sapere nei commenti. Comunque fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, mettetemi un like se vi ho tenuto almeno un pochino di compagnia. E mi raccomando anche di iscrivervi al mio canale, così verrete... e con la... cliccate sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Stavo pensando come finire il video con il potere di cristallo di luna vieni a me, ma poi sono talmente tanti che...